Benvenuti in Go Spaces. In questo tutorial eh, vi insegnerò alcuni strumenti di base di Go Spaces e nel tutorial vi allego anche eh, questo Go Spaces sulla quale potete eh, esercitarvi. Per prima lui eh, vi insegna come navigare nello spazio. Allora, andiamo qui. Allora, abbiamo questo cubo. E lui dice per visualizzare l'ambiente a 360 gradi noi dobbiamo selezionare il mouse su un punto e poi possiamo eh, girare quindi ecco questa è la prima cosa si seleziona il tasto sinistro del mouse in alto e si clicca e si trascina e così andiamo alla seconda parte tieni eh, premuto la barra spacciatrice e poi seleziona il tasto destro in alto e poi trascina per spostarci destra sinistra avanti indietro quindi questo è un altro modo questi modi sono importanti soprattutto quando cominciamo a costruire adesso di nuovo punto e andiamo poi avanti allora, con il tasto, eh, con la rotellina possiamo andare avanti e indietro, okay, per ingrandire o rimpicciolire. Premendo il tasto V possiamo cercare di centrare. Ecco qua e poi in questo momento sto utilizzando anche la rotellina e siamo tornati sul punto di base allora qui avete visto, potete vedere sotto che avete delle diverse diapositive qui eh, in questo vi fa vedere come vi potervi muovere quando utilizzate un tablet quindi ecco il cellulare quindi vi invito semplicemente a provarlo Andiamo avanti e in questo spazio qua doppio clic su il pulsante destro del mouse Si separa ecco qua allora doppio clic e vado su materiale e posso cambiare il mio osso ok quindi provate a fare questo poi Alt, control e trascina eh, su un oggetto. Aspetta, ok. Allora, seleziona un oggetto in questo caso selezioniamo il nostro personaggio che, a cui abbiamo dato l'animazione eh, montare cavallo e adesso lo andiamo a legare voi vedete che appaiono dei puntini e lo metto addosso al cavallo poi qui mm, apri la scheda in libreria e andiamo a trovare gli oggetti facciamo la biblioteca animali e selezioniamo il gatto ok quindi avete visto che possiamo anche scorrere avanti e poi se abbiamo la versione premium che è il caso in questo video abbiamo anche veramente tantissime immagini poi molto bello perché in continuazione questi animali vengono anche eh, Aggiornati, ne troviamo sempre di più doppio clic animazione eh, i vari ehm, animali hanno anche delle, a volte delle, mh, dei modi diversi ecco, eliminiamolo ecco qua e andiamo avanti per l'ultima volta e selezioniamo una volta il il, no, aspetta, due volte. Una volta si apre questo editor io posso far rotare. Posso muoverlo avanti indietro. Posso alzarlo. Aspetta, e posso ridimensionarlo. Ok, giocatoci sopra. Anche qui, attenzione: se prendiamo dei moduli qua un modulo eh, qui il mo chiudo la libreria eh, usando i moduli eh, non sono quattro funzioni ma abbiamo una funzione in più eccolo qua va bene in questo tutorial manca ancora un'altra cosa adesso io questo lo muovo verso l'orso da colorare perché ci sta ecco qua allora gli oggetti mh, che troviamo nei moduli le forme due clic materiale abbiamo la possibilità di dare un unico colore in questo caso e una, una trama anzi la trama possiamo anche cambiarlo di colore ok Oppure possiamo deselezionare un unico colore per tutto l'oggetto e dare un, un colore ma anche una struttura diversa a, ad ogni lato. Ecco quindi adesso lo vediamo, ho fatto un po' velocemente, ma ecco questo era quello eh, che, che volevo farvi vedere, oltre eh, a ecco qua, abbiamo ancora diciamo la fotocamera, esplorate anche questo, la fotocamera lo troviamo sempre nella biblioteca, in speciale, adesso ne aggiungo anche un'altra, doppio clic, la telecamera eh, possiamo fare in modo che la persona che visita l'ambiente cammina, oppure che la camera poi sia in posizione fissa, possiamo anche mh, fare in modo di mettere un percorso e dare la modalità di volo o anche orbita. Ecco, possiamo dare un codice alla nostra camera e questo potrebbe farvi permetterla all'interno di una scena mh, in un determinato momento tramite il coding di cambiare la visualizzazione quindi esplorate anche questo quando avete fatto tutti quanti i vari passaggi potete aggiungere una nuova scena e provare a ehm, costruire la vostra prima realtà giocando grazie per l'attenzione e alla prossima